A tutti, sono Candida e nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo album dall'aria decisamente estiva, direi l'ideale per conservare le, le foto eh, realizzate al mare. Per eh, fare questo album eh, ho utilizzato l'album Under the Ocean di Ciao Bella, un album che si è prestato benissimo per quello che avevo in mente, visto che appunto volevo fare questo album per le... Per, per le foto delle vacanze estive. Allora ve lo faccio vedere nel particolare partendo diciamo dalla copertina, copertina che ho realizzato eh, utilizzando chiaramente i ritagli eh, dell'album, quindi vedete vari, vari, vari particolari che potete trovare all'interno dell'album che ho ancora bellito con delle cose diciamo esterne tipo vedete questi legnetti delle conchiglie vere e queste, questi coralli che ho realizzato con, con delle fustelle qualche pezzettino ancora di, di questo finto legno e poi ho ancora messo questa bottiglietta con dentro vedete questi strass color, color azzurro come il mare mm, quindi insomma ho utilizzato ancora della garza dei, dei particolari in più eh, per abbellire ulteriormente la copertina mentre i disegni sono tutti praticamente ritagliati dall'album eh, di Ciao Bella oltre la copertina ho decorato anche il bordo sempre con particolari dell'album e il retro vedete con le stelle marine le scritte per chiudere ho utilizzato dei nastri con, eh, con il blu e il rosso che erano i colori che, che ci sono in prevalenza nelle carte e, nel, e nelle applicazioni che ho, che ho usato per decorare l'album. Allora, l'interno all dell'album è strutturato con quattro pagine uguali che ho pensato di fare in questo modo. Allora, al lato della copertina vedete tutta la carta, è sempre carta dell'album. Allora, l'album praticamente è gestito in questo modo. Qui ho ancora attaccato dei coralli e dei pesciolini di gesso, che ho colorato. Ho lasciato il posto per inserire la foto. Vi faccio vedere con un tag, ecco, qua vedete? C'è la possibilità, sia da questa parte che in questa tasca, di poter inserire delle foto. Ogni pagina ha l'apertura per il tag che ho fatto rosso per richiamare i coralli che ho incollato sul, sulle pagine e invece il retro della pagina praticamente è fatto in questo modo dove ci sono delle posizioni per eventualmente incollare delle foto e poi ho creato questo supporto che con la calamita blocca il tutto supporto che ho realizzato anche qui eh, nel video non, non faccio vedere proprio nei particolari come ho fatto tutto quanto altrimenti sarebbe stato troppo lungo ma in realtà non ho fatto nient'altro che incollare dei particolari su questo su questo cartoncino di carta vedrete come, come vi farò vedere come ho realizzato il cartoncino ma poi in realtà la parte decorata l'avevo già fatta e gliel'ho incollata sono quasi tutte uguali molto simili comunque vedete ho utilizzato anche qui semplicemente dello spago che ho dato dei, delle fustelle del corallo e dei particolari da, ritagliati dagli album e delle conchiglie vere quindi niente di, di così particolare le pagine sono tutte diverse ma tutte uguali nella struttura quindi qui ho la mia tasca la mia tasca per inserire la foto anche qui vedete ho inserito il mio pesciolino di gesso colorato vedete anche questo che richiama molto quello di prima con la mia calamita queste pagine sono veramente molto belle c'erano dei disegni bellissimi quindi ho cercato di appunto usare delle pagine e di richiamare un pochino con le decorazioni quello che c'era all'interno della pagina anche questo, vedete qua ho attaccato la bottiglietta col pesciolino, tutti i ritagli dell'album, idem qui, anche qua ho messo una conchiglia, una conchiglia vera, anche qua ho attaccato tutte scritte particolari ritagliati dall'album, anche qui il mio particolare e la mia tasca per inserire la foto. richiudiamo con, con i nastri e questo è il progetto che voglio farvi vedere come realizzare nel video di oggi a questo punto non ci resta che procedere con la realizzazione vera e propria delle pagine e della copertina del mio album per realizzare le pagine dell'album abbiamo bisogno di questi particolari nello specifico di 8 pezzi delle dimensioni di 21 x 16,5 dove andremo a fare il piego da un centimetro sul lato corto, quindi sul lato da 16,5 poi necessitiamo di quattro pezzi delle dimensioni di 16,5 x 19 dove andremo a fare un piego da un centimetro sul lato lungo quindi sul lato da 19 quattro pezzi che mi servono per creare delle tasche da 18 x 10 cm dove faremo tre pieghi da un centimetro su tre lati, quindi due sul lato corto e uno sul lato lungo, un centimetro, un centimetro e un centimetro di piego. Poi abbiamo ancora bisogno di 8 pezzi da 9 x 9 che mi serviranno per creare delle, delle taschine dove poter incollare delle foto, dove andrò a fare un piego da un centimetro su uno qualsiasi dei quattro lati, visto che sono quadrati. E poi ancora di quattro pezzi delle dimensioni di 6x10 che mi serviranno, mi serviranno per chiudere con la calamita questi, questi due particolari, poi vedrete come. Quelli che vi ho elencato sono i particolari per realizzare tutte le pagine dell'album, che nello specifico sono quattro. Eh, io ve ne, ve ne farò vedere come realizzare una, tanto le altre sono uguali. E Nello specifico per una sola pagina abbiamo bisogno di due pezzi da 16,5x21, un pezzo da 16,5x19, un pezzo da 18x10, due pezzi da 9x9 e un pezzo da 6x10. Questo è quello che necessita per una sola tasca, per, scusatemi, per una sola pagina, che adesso vedrete come vado a realizzare. Questa è la mia pagina completata e io ho già realizzato nello stessissimo, con lo stessissimo procedimento le altre tre pagine. Praticamente la struttura è sempre la stessa e ho decorato in maniera un po' diversa ma insomma sempre attinente le varie, le varie pagine. In questa non mi resta che andare ad aggiungere come nelle altre il tag questo rosso che ho fatto rosso perché così richiama i coralli che andremo ad inserire in ogni pagina per poter incollare un'altra eventuale foto a questo punto finite le mie pagine vado ad occuparmi della copertina e della parte centrale che mi servirà per la rilegatura per la copertina eh, ho utilizzato un cartoncino spesso un millimetro e mm, ma voi potete utilizzare quello che insomma, meglio credete. Comunque le dimensioni dei, dei pezzi che ho ricavato sono 17 x 21, due pezzi che saranno la parte superiore e inferiore della mia copertina, e un pezzo da 6 cm x 21 per quanto riguarda il laterale. E per ricoprire la mia copertina ho utilizzato: Allora, ho preso due fogli di carta tinta unita che ho dovuto unire perché, perché non erano necessari per, per foderare tutta la mia copertina. Quindi, cosa ho fatto? Ho unito due fogli di colori diversi e ho ricavato su uno due fogli con una fustella questo motivetto. In modo che una volta montata, che sarà montata in questo modo, così vedete. Da uno dei due lati, praticamente, dalla parte posteriore, mi rimarrà da un lato questo motivo. Ho fatto così per, boh, per dare un po' di motivo, per utilizzare due carte diverse che, che già avevo. Mentre, per quanto riguarda invece la rilegatura, cioè eh, la parte che mi servirà per eh, andare ad incollare le mie pagine, ho, ho, ho fatto una cosa di questo tipo. Allora, ho preso un foglio che è delle dimensioni di 27x18 18 perché questo lo ricordo ogni volta perché è importantissimo dal momento che noi creeremo questo tipo di rilegatura no? quindi faremo questo incastro per le mie pagine e la lunghezza della letta deve essere necessariamente più corta della parte che devo andare ad incastrare quindi dal momento che avevo fatto 19 la pagina questa letta Va benissimo 18 in modo che non ci siano problemi poi quando vado ad incastrare la mia pagina. Quindi, detto questo, allora stavo dicendo: le dimensioni sono 27 per 18. E ho fatto in questo modo: ho fatto un piego a 6 cm, poi un piego a un mm, centimetro e mezzo e un centimetro e mezzo, che è la parte che mi serve appunto per creare la letta che si incastrerà nella pagina. Poi ho lasciato un centimetro, che invece è la parte di separazione tra una pagina e l'altra. Poi di nuovo uno e mezzo, uno e mezzo per la seconda pagina, uno. Uno e mezzo, uno e mezzo per la terza pagina, uno. Uno e mezzo, uno e mezzo per la quarta pagina e i sei centimetri per avere simmetria con l'altro lato. Quindi una volta diciamo incollate le varie alette risulterà essere una cosa del genere che andrò ad incollare al centro della mia copertina e andrò dopo ad incastrare le pagine. Questo lo vedrete poi man mano che il video va veloce e vi faccio vedere come realizzarlo. Quindi detto questo vado a ricoprire la mia copertina e ad incollare la mia rilegatura. Il video di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. E, oppure, se vi fa piacere, lasciatemi un like o un commento, così saprò se eh, anche questo, questo tutorial di oggi è stato di vostro gradimento. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi fa piacere, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. E un ringraziamento particolare invece alle persone che ormai da tanto tempo mi seguono con affetto. Spero che questo album vi sia da spunto per poter creare il vostro così da poter conservare le foto delle vostre vacanze di quest'anno. Detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!